Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, benvenuti in questa video recensione del nostro Sea magic Dopo l'unboxing che ho fatto qualche mese fa, ci ho giocato per due mesi, insomma due mesi e mezzo, anzi direi ormai quasi tre mesi, quindi posso parlarne eh, a ragion veduta dopo tante ore di utilizzo. Quindi vi andrò a fare una recensione sia del volante che della corona, che dell'adattatore, del quick release, del software, insomma oggi vi dico tutto quello che riguarda questo volante. Dunque di base parliamo del motore Seamagic Alpha Mini Corona FX e adattatore USB Seamagic. Tutti questi prodotti li trovate sul sito di Simmagic, directdrive.it, eh, che sono rivenditori ufficiali di questo prodotto. Come sapete, io sono Brand Ambassador di Simmagic, che ringrazio di nuovo per la fiducia che mi ha concesso, ringrazio Direct Drive Italia, ma quello che dirò non è condizionato da sto fatto. Ragazzi, se mi conoscete, se seguite il canale, sapete che io dico sempre quello che penso, nel bene e nel male. Se una collaborazione non mi piace, non la faccio, se non mi trovo bene con un prodotto, lo dico, insomma, quello che vi dirò è quello che penso il fatto che io sia brand ambassador è solo un eh, vantaggio in più perché posso provare i loro prodotti e consigliarvi più prodotti a voi però questo non cambia nulla in quello che vi dico prima di farvi la recensione vi voglio di una cosa che riguarda un po' tutto e cioè ricordatevi che quando acquistate un prodotto C Magic tramite Direct Drive Italia cioè avete garanzia italiana, assistenza italiana cioè l'assistenza stappa via, c'è cioè un numero Whatsapp vi rispondono tutto il giorno vi danno un aiuto per la configurazione se vi serve, vi danno un aiuto a risolvere i problemi per gli aggiornamenti, insomma so presenti, non ci avete bisogno di eh, parlare con l'estero parlare in lingue sconosciute, scrivere tramite mail cercate di contattare un servizio clienti incasinato da sistemi per evitare che ci parliate direttamente no, loro stanno lì apposta, vi vogliono aiutare e supportare e se avete visto l'unboxing, l'ho già detto lì, vi posso assicurare che la cosa funziona, perché quando io ho preso questo e dovete aggiornare il firmware per sicurezza, comunque, cercai di contattare loro per essere sicuro di non fa casini insomma anche se direi che sono abbastanza esperto, però comunque volevo vedere se funzionava effettivamente questo supporto e loro non sapendo chi fossi mi hanno supportato come giustamente qualsiasi altro cliente, non è che se sono fatti dei scrupoli o ho avuto un trattamento speciale perché sapevano che poi avrei dovuto realizzare dei video, quindi da questo punto di vista vi dico già che state una favola perché rispetto all'assistenza spesso di prodotti molto più commerciali eh, rischiate di magari impelagarvi insieme situazioni di email, contro email, ricevute, eh, spedizioni, ritorni, insomma potrebbe diventare un casino e invece da questo punto di vista promossi a pieni voti. Detto questo andiamo a parlare innanzitutto del motore. Il motore è un Sim Magic Alpha Mini, 10 Nm, Direct Drive, insomma non vi sto a parlare di questa tecnologia, perché la conoscono tutti, perché comunque sia trovate dei video qui sul canale, tra parentesi uno che ho fatto recentemente dove dico che i Direct Drive servono o non servono, sono inutili, insomma eccetera eccetera, era ovviamente una provocazione per eh, far capire quello che è il mio punto di vista sull'utilizzo generico dei, dei Direct Drive, non nello specifico di questo, ma oggi voglio parlare di questo motore qui. Innanzitutto parliamo di un motore che è compatibile con PC è compatibile con un sacco di giochi, sia recenti che un, un po' datati. Comunque, quando voi comprate sto motore, Direct Drive Italia vi fornisce anche un file con tutta la lista dei prodotti con cui è compatibile. Ci sono tutta la lista dei giochi, c'è scritto se quel gioco è compatibile direttamente o se c'è bisogno di fare qualche aggiustamento. Comunque, per sicurezza, vi metto la lista qui sotto dei giochi con cui è compatibile. Ve la faccio vedere sotto che scorre così... State tranquilli, è una lista che viene aggiornata continuamente da loro, quindi potete stare tranquilli che se esce un gioco nuovo sicuramente ce lo scrivono e vi dicono come in caso configurarlo o non configurarlo. Dal punto di vista dell'utilizzo io mi sono trovato veramente da paura. Innanzitutto devo dire che avevo un po' di remore perché pensavo che fosse molto complicato da configurare e che questi prodotti che sono um, leggermente meno commerciali, insomma ovviamente sono più specifici, prodotti eh, particolari, dessero più problemi. Invece mi sono trovato da paura paura nessun problema nella configurazione è praticamente tutto gestito dal software che vi forniscono che tra parentesi vi parlo anche del software e a livello di guida ragà Motore fantastico, ti fa sentire tantissimo di tutto quello che succede sotto le ruote anche quando le ruote non toccano terra, sentite tutte le sfumature e come ho detto tante volte un motore di questo genere ma comunque in generale un motore di livello alto non vi fa andare più forte, però vi riesce a dare la convinzione di spingere di più perché vi sentite in confidenza, iniziate ad avere eh, più feeling con la vettura, più feeling con quello che effettivamente succede quando voi agite sul volante e questo vi fa avere un passo più costante più veloce e riuscite anche magari a spingere di più. Inoltre riuscite spesso a recuperare meglio quando la macchina vi parte male, perché non basate solo su quello che vedete succede con i volanti entry level dove sentite veramente poco, ma riuscite a sentire anche sensazioni che arrivano dalla corona. Raga, questo ha fatto la differenza per quanto mi riguarda. Io, comunque sia, nell'ultimo periodo ho avuto un miglioramento nella consistenza nei giri. Prima ero decisamente meno costante nel mantenere il passo e questo sicuramente ha contribuito. Vi ricordo inoltre che è un prodotto molto solido. Se andate a vedere l'unboxing ho fatto fatica a tirarlo fuori dalla scatola perché pesa un botto, è un cubo di metallo peserà 10 kg. Sinceramente non non lo so e per quanto riguarda il software che vi forniscono devo dire che è un software fatto veramente bene nel senso che mh, prima c'era una versione precedente che c'è stata fino a qualche tempo fa ma adesso hanno aggiunto questo nuovo, che sta ancora in beta, ma funziona benissimo e vi permette di profilarvi ogni gioco, cioè per ogni gioco potete crearvi un profilo con delle impostazioni, ma il programma ve ne propone già di suo, per una molteplicità dei giochi, non mi veniva a dirlo, con tutte le configurazioni specifiche per quel gioco, quindi potete regolare praticamente tutto quanto, sia per quanto riguarda il motore, sia per quanto riguarda la corona, eventuali accessori, freno a mano, cambio che è uscito adesso, Disney Magic, insomma... Il software è fatto molto bene inoltre gli aggiornamenti di questo software vengono molto spesso da quando io l'ho preso da ottobre a oggi saranno uscite già almeno tre o quattro versioni si aggiorna tutto in automatico, non dovete fare nulla. Molto molto bello. Il software me l'ho so trovato veramente bene. Altra cosa di cui vi voglio parlare è il quick release. Il quick release di Sim Magic, secondo me, è uno dei migliori che c'è sta sul mercato. È un quick release tipo automobilistico e se lo vedete qui, io penso che riuscite a vederlo qui. Questo qua, sì, se io guardo la telecamera vedo che si vede, insomma. Funziona in maniera molto semplice. Per sfilarlo basta che tirate questa corona rossa, se voi vedete io tiro questa corona rossa, e esce il volante. Ora, io adesso guarderò lì, ragazzi, perché semplicemente ho la telecamera, se no se guardo a voi eh, non riesco a lavorarci. Per farvi capire il funzionamento, qui dentro c'è un anello di metallo. Adesso io non quadro vedo che la telecamera dovrebbe averlo messo a fuoco. Ok, perfetto. E poi ci sono queste biglie di metallo, ce ne sono sei di sopra e quattro di sotto, che vengono mantenute spinte verso l'esterno da questo anello di metallo. Quando voi andate a infilare il volante sul piantone di sterzo, dove c'è una posizione eh, obbligata perché ci sono 6 incavi per le biglie di sopra e 4 incavi per le biglie di sotto, succede che il piantone di sterzo va a spingere su questo anello di metallo, mandandolo all'indietro, e le biglie scendono giù, il meccanismo a molla va avanti e rimane incastrato qui. Non c'è nessun tipo di vibrazione, non c'è nessun tipo di movimento. È un meccanismo solito, l'avrò infilato e sfilato 2000 volte perché loro, oltre a questo qui che ovviamente è incastonato sul volante, ti permettono di comprare anche un quick release a parte che mi pare costa 70 euro, una cosa del genere. Con cui potete costruirvi un vostro volante, siccome funziona con l'attacco standard da 70, se non mi ricordo male, da 70 mm, potete attaccarci sopra un qualsiasi volante. Infatti, io ho preso un volante su AliExpress a due soldi e mi sono fatto un volante di quelli tondi per le auto, diciamo normali. Ovviamente non c'è l'elettronica, ma c'è anche la possibilità di comprare un HUB che invece è uguale a questo: c'è cioè tutta l'elettronica e su cui comunque potete attaccare una corona. Per inserirlo è ancora più facile, voi l'andate a posizionare nel punto in cui ci stanno le biglie andate a spinge dentro, ecco fatto, il volante attaccato. A questo punto, visto che stiamo parlando della eh, parte frontale, vi vado a parlare della corona FX. Ora dovete sapere che io di Simagic ho provato anche la corona GT4 e la corona GT1, quella tonda grossa insomma diciamo. Secondo me la corona FX è tra le migliori corone che ci stanno adesso sul mercato. È fatta interamente in metallo e carbonio, non c'è plastica da nessuna parte, è veramente stupenda. Tantissimi tasti, tutta configurabile tramite il software di Z Magic, potete decidere il colore di ogni singolo tasto, potete cambiare le icone che ci stanno disegnate sul tasto perché vi forniscono un set di adesivi con l'iconcina traslucida in modo che la luce che voi configurate sotto poi viene fuori, C ha quattro eh, encoder rotativi, Altri tre encoder sul davanti, più un D-pad, ci stanno un botto dei tasti. Il cambio funziona in maniera fantastica, ragazzi, io non riesco a farvi capire quanto è bello il feeling delle cambiate con sto volante. Adesso starò zitto, spero che si sente la cambiata. Il movimento è secco, preciso, la corsa è corta, non potete sbagliare, cambiate, ma è proprio un feeling bello al tatto. Tanta tanta roba. Ragà, io mi sono trovato in maniera stupenda con questa corona. Secondo me il peso è perfetto e soprattutto il diametro è perfetto. Secondo me questa corona è molto meglio della GT4 che vendono loro, con cui invece non c'avevo questo feeling che ho avuto con questa. Con Questa mi sono trovato subito bene. Anche il diametro delle impugnature è fatto molto molto bene, cioè ergonomicamente è studiata in maniera perfetta. Le impugnature sono questa gomma molto setosa, è bella, devo dire che io lo sto usando ormai da tre mesi in maniera abbastanza assidua, non si è rovinata assolutamente, non, è, non è diventata appiccicosetta, niente, è perfetto raga come quando mi è arrivato DeFabbrica. Ovviamente c'è anche la corona FX Pro, che è praticamente identica a questa, ma al centro, qui sul davanti, c'è un display che si configura con la telemetria, perché dal software del eh, SimMagic potete fare in modo che in automatico configuri sui giochi l'invio della telemetria alla corona, per far funzionare già i tasti, perché ci sono alcuni tasti tipo ABS, Traction Control o Break Balance, che possono funzionare in automatico con il gioco, o il Pit Limiter, che magari vi lampeggia quando entrate ai box, e così via, ce ne stanno tanti altri che potete configurare come volete e quell'FX Pro c'ha anche il, lo schermetto in cui vi tutte le informazioni infine, menzione velocissima per l'adattatore USB che serve a utilizzare la vostra pedaliera Trasmaster o Logitech e il cambio Logitech io l'ho utilizzato all'inizio quando ancora non c'avevo la pedaliera in casa con la pedaliera Trasmaster c'avevo la T3PA, devo dire che all'inizio mi ha fatto un po' impazzì perché dovete capire come funziona, c'è un piccolo switch che serve per fargli capire cosa ci avete attaccato sopra, quindi voi sostanzialmente lo mettete in modalità apprendimento, gli fate vedere come funzionano i pedali che ci avete attaccato, poi lo mettete in modalità funzionamento e quello va a funzionare sotto Windows. Adesso lo sto utilizzando per il cambio ad H del Logitech, mi ci trovo benissimo, quindi è adesso... Un aggeggio che può tornare utile se avete la pedaliera, magari TLCM, e non volete cambiarla, oppure volete, utilebbe il vostro cambio ad Logitech, oppure volete cambiare la pedaliera più avanti, insomma, è un aggeggio che può essere molto, molto utile. Insomma, in conclusione, raga io mi sono trovato molto, molto bene. Ho pensato, questi giorni che dovevo fare la recensione, a dire qualche difetto, perché eh, sai, dici tutti i pregi, la gente dice, vabbè, tu sei brand, brand ambassador di che lo stai dicendo per quello, eccetera, eccetera, soldi i discorsi dei non pensanti. Raga, io i difetti non riesco a trovarli. Eh, il software funziona bene, non mi ha mai dato problemi, il volante non mi ha mai dato problemi, non ci ho avuto cali, non ci ho avuto... Yeah, il volante funziona in maniera perfetta, mi sono trovato solo che bene. Mi sono impegnato, mi sono messo lì a dire, devo trovare un difetto da D, ma non mi viene, raga. Ovviamente... Eh, molti potrebbero dirmi il difetto è il prezzo questa è una cosa eh, totalmente soggettiva ragazzi cioè, io non posso dire costa tanto costa poco quello che posso dire come dico sempre quando faccio una recensione è se io l'avessi pagato da tasca mia adesso sarei soddisfatto o no dell'acquisto per quello che costa? Vi ricordo che il motore eh, Alfa Mini costa 649 euro. La Corona FX costa 5,79 o 629 a seconda che volete, singola frizione o doppia frizione. Ovviamente, questi sono i prezzi che ci stanno al momento in cui io faccio il video. Per i prezzi aggiornati, andate sul sito directdrive.it e lì c'è lo shop da cui potete eh, attingere per dei prezzi aggiornati. C'è anche un bundle che, se non mi ricordo male, comprende Corona FX e Symagic magic Alfa Mini sta a 1149. Ora, ripeto, se è tanto o poco, questo dipende eh, in base alle vostre tasche, o dovete sapere voi. Ovviamente chi si accosta a comprare un volante Direct Drive sa che va a comprare un prodotto comunque di fascia elite, quindi è ovvio che non ha un prezzo entry level, però se l'avessi comprato di tasca mia, devo essere sincero, sarei molto molto soddisfatto dell'acquisto, perché non riesco a trovare un difetto. Raga. Eh, ripeto, ci ho provato, invece ci ho messo a pensare prima di fare recensione, due tre volte non c'è stato verso le trovai in difetto. Inoltre ci stanno delle cose che non vi ho detto ma le trovate nell'unboxing tipo il kit degli adesivi tutta una serie di cose che trovate dentro la scatola se volete vedere come sono fatte le confezioni che sono fatte anche quelle molto bene e danno già un'idea della qualità del prodotto ormai ho imparato questo facendo tanti unboxing, le trovate nel video che vi metto qui da qualche parte dell'unboxing. Ragazzi io spero e penso di avervi detto tutto, di avervi dato un'idea precisa di questo volante, se ci avete domande potete scriverle qua sotto nei commenti per quanto possibile rispondo ma sicuramente risponderanno anche i ragazzi di Darek Drive Italia che magari hanno una risposta più tecnica, più precisa perché comunque vi parlo da utilizzatore ringrazio di nuovo Seamagic e Darek Drive Italia per averci avuto fiducia in me e avermi eh, concesso la possibilità di diventare il loro brand ambassador io non penso da dire altro se non se vi comprate questo volante sicuramente vi divertite detto questo, come al solito vi ringrazio il tempo che abbiamo passato insieme e ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti